Perché vivere in solitudine? Perché alcuni esseri umani diventano solitari? Semplicemente per guardare in faccia le proprie montagne interiori direttamente senza interferenze. Nella società è difficile poiché tutta l'energia è sprecata nel lavoro quotidiano, nella routine, nelle relazioni. Non si ha abbastanza tempo, non si ha energia sufficiente per confrontarsi con se stessi. Sei sfinito dal confronto con gli altri. Sei così incredibilmente impegnato. E confrontarsi faccia a faccia con se stessi richiede una vita estremamente disoccupata. Infatti fronteggiare se stessi è un fenomeno così sconvolgente da richiedere tutte le tue energie. È un compito così totalizzante che non può essere portato avanti con energie tiepide e parziali. I ricercatori hanno sempre optato per un'esistenza solitaria, semplicemente per fronteggiare se stessi. Ovunque andassero lo facevano con l'intenzione di mettersi a nudo di fronte a se stessi. Rendevano le cose il meno complicate possibile. Perché in una relazione diventano complesse. L'altro mette in campo le proprie miserie, le proprie montagne. Tu sei già appesantito ed ecco che entra in gioco anche l'altro immediatamente si scatena uno scontro e le cose diventano molto più complicate. In questo caso avviene l'incontro di due malattie che generano una malattia ancora più complessa. In una relazione tutto si intreccia e diventa un garbuglio inistricabile. Tu sei già ingarbugliato. Sarebbe meglio risolvere il tuo groviglio e poi entrare in una relazione. Infatti, se non sei più una montagna, puoi aiutare qualcun altro. E ricorda, per emettere un suono sono necessarie due mani. Per uno scontro sono necessarie due montagne. Se non sei più una montagna, allora sei in grado di essere in relazione. Adesso l'altro potrebbe tentare di scatenare uno scontro, ma non lo può fare. Perché con una sola mano non si può generare alcun suono. L'altro inizierà a sentirsi uno sciocco e quello è il principio della saggezza se non sei appesantito puoi essere d'aiuto se non lo sei non puoi farlo puoi diventare un marito, un padre, una moglie ma non fare altro che appesantire chiunque con il tuo gravame perfino i bambini si porteranno sulle spalle le tue montagne saranno schiacciati sotto il tuo peso è inevitabile perché non ti sei mai preoccupato di avere alcuna chiarezza prima di entrare in una relazione. Questa deve essere la prima responsabilità, quella fondamentale, di qualsiasi individuo presente e attento. Prima di entrare in qualsiasi relazione devo essere totalmente sgravato da pesi. Non devo portarmi dietro i postumi del passato. Solo in questo caso posso aiutare l'altro a crescere, altrimenti lo sfrutterò e l'altro sfrutterà me». Mi sono appesantito. Cercherò di dominare l'altro e l'altro cercherà di dominarmi. In questo caso non sarà una relazione. Non potrà essere amore. Sarà solo politica sottile. Il vostro matrimonio non è altro che un sottile gioco politico di dominio. Il tuo essere un padre o una madre è solo un gioco politico. Osserva le madri. Osservale semplicemente. Vedrai che cercano di dominare i propri figli. La loro aggressività, la loro rabbia, viene scaricata su di essi. Diventano l'oggetto della loro catarsi, cosa che li appesantisce fin dalla prima infanzia, fin dai primi passi. I figli si muoveranno nella vita portandosi dietro delle montagne e non sapranno mai che è possibile vivere senza portarsi dietro simili pesi sulla testa. Non conosceranno mai la libertà che giunge allorché il proprio essere è sgravato da pesi. Non potranno mai credere che quando non sei appesantito possiedi le ali e che volerai nel cielo, dispiegandoti nell'ignoto. Dio, d'altro canto, è accessibile solo quando non sei appesantito, ma questo è qualcosa che quei bambini non sapranno mai. Busseranno tutte le porte di tutti i templi, ma non sapranno mai dove si trova il vero Tempio, quello reale. Il Tempio reale è libertà di morire momento per momento al passato e vivere il presente ed è libertà di muoversi, muoversi nell'oscurità dell'ignoto. Quella è la soglia che si apre sul Divino.